Allora, parliamo di Bussano alla Porta, di M. Night Shyamalan, che uscirà al cinema il 2 febbraio. Nuovo film di Shyamalan dopo Old, eh, un film Old che, che ha diviso, ma io penso che un po' tutti i film di Shyamalan dividano. Allora, abbiamo par già parlato del fatto che il trailer della, soprattutto perché è molto attento. È vero che viene detto un po' cosa sta accadendo. Ci sono questi quattro tizi: oh, C'è questa famiglia eh, di eh, genito questi genitori, due, una coppia gay, eh, con una bambina adottata ovviamente, che eh, vanno a fare questo. vacanza fuori porta in questa baita, a casa di montagna, e e vengono raggiunti da quattro tizi uno di questi è, ehm, è interpretato eh, si chiama Leonard il personaggio è interpretato Aspettate, che mi apro i mdb così non sbaglio i nomi uh, porta. interpretato da Dave Bautista Dave Bautista sì la cosa che inquieta di più è proprio Dave Bautista cioè nel, nel senso che lui eh, ha una fisicità enorme cioè è un un ex wrestler che poi ha iniziato a recitare e che viene usato spesso nei film di supereroi cose del genere, insomma, robe action, e, e qua invece si ritrova a fare un, un, in realtà una persona normale. E sicuramente però ecco, trovarsi alla porta quattro persone, tra l'altro con degli attrezzi, delle, delle, delle strane armi in mano, delle armi quasi medievali, Insomma spaventa, spaventa e si capisce che, che questi sono andati lì per cagare il cazzo a questa famiglia. Mm, C'è di mezzo anche un evento catastrofico in ballo, eh, viene detto anche nel trailer, no, la famiglia viene legata e bloccata mm, in questa casa. La cosa interessante, come accade anche in altri film, non è tanto la fine ma lo svolgimento, perché comunque dall'inizio del film alla fine questo ve lo garantisco al 100% è un film che vi tiene incollati è un film che vi tiene incollati perché è scritto benissimo è scritto benissimo e ogni battuta è agganciata all'altra in un modo per cui voi eh, non vi chiederete esattamente che cosa capiterà alla fine perché siete troppo presi nel guardare che cosa sta per accadere adesso, quindi la, la cosa interessante di come è narrato è eh, ogni piccolo step, ogni piccolo step è una cosa da scoprire, è, una, è un punto in cui arrivare e questo un po' ci distoglie, anche se chiaramente ci incuriosisce che cosa c'è dietro tutto questo, ci distoglie anche da da quello quello che è appunto scoprire o sapere qual è alla fine il, la verità o il, il se ci saranno dei, dei, dei plot twist o delle cose del genere questa è una parte molto bella perché a livello di thriller è fatto bene ed è fatto tutto tramite tantissimi dialoghi tantissimi dialoghi che vi tengono incollati fatti benissimo eh, io ho avuto la fortuna come spesso accade, di vederlo in lingua originale e vi dico che recitano tutti benissimo, tutti veramente bene. Sicuramente ecco, quello che spicca di più in recitazione, forse anche per appunto, un pregiudizio visivo, è Dave Bautista, cioè è veramente... Un, un gioiello in questo film una, una, una pietra preziosa in questo film perché crea un personaggio estremamente bello sfumato a profondo ma lo sono tutti i personaggi di questo, di questo film tutti i personaggi che sono in questa stanza sono meravigliosi i due papà, la bambina e i quattro personaggi che arrivano nella, ca nella casa sono tutti estremamente Studiati, profondi e caratterizzati perfettamente. Ed è que questa è una delle cose più affascinanti del film. Ed è una delle cose che rende ogni battuta e ogni scambio intrigante. Ci sarà per tutto il film, poi, un, eh, un grande dilemma da, da scoprire, che non vi dico, chiaramente: che secondo me, è, è, è diciamo gestito estremamente bene. Non vi posso dire cos'è, perché sennò ve lo, ve lo rovinerei. Per me è un film girato stupendamente, mi è piaciuto tantissimo l'inizio del film, dove c'è un approccio tra due personaggi molto belli. Intanto è un film che, che Shyamalan non, non doveva girare inizialmente, anzi lo voleva solo produrre, ma eh, insomma, continuava a, a girare... Eh, questa sceneggiatura e alla fine Scemalana ha un meeting diciamo ha detto ma sapete che c'è lo, lo riscrivo perché il, il film è tratto è basato sul libro The Cabin at the End of the World La Casa alla Fine del Mondo in italiano Cioè, proprio traduzione che non c'entra niente di Paul Tremblay però appunto da quello che ho potuto leggere è stato la storia è stata particolarmente eh, cioè è stata comunque rielaborata parecchio comunque ecco, è tratto da questo libro Shemalan decide di riscriverlo chiaramente perché a lui piace mettere le mani in pasta nel nella scrittura si fa aiutare da altri due sceneggiatori no, da, un da altri due sceneggiatori mi sembra e eh, lo dirige, lo dirige bene secondo me mm -hmm. non è un film che spicca per eh, magari ecco una fotografia... Interessante, eh? però è girato proprio bene. A me sono piaciute alcune scene, alcune sequenze. È un film che si collega tantissimo a Science. inizierete a capire che se conoscete un po' il mio parere, il mio parere su, su Shyamalan Che il film mi è piaciuto. Perché? Perché mi è piaciuto tantissimo Science a me. Mi è piaciuto tanto Science per il suo discorso della predestinazione degli eventi, cioè de, del destino. Esiste un destino in Science. Esiste qualcosa che, che colloca, colloca le persone e le cose nel, in quel luogo perché c'è qualcosa di più. È molto spirituale questo come concetto. È una sorta di alternativa alla religione, credere eh, nella predestinazione. No? Cioè doveva andare così perché c'è un, un futuro già tutto scritto. No? Quindi anche se non crediamo, eh, non abbiamo magari un, un, una religione a cui affidarci, se, questo è un tipo di, di, di, di interpretazione del mondo molto spirituale, perché significa che stiamo uh, dicendo c'è un disegno superiore, c'è uh, la voglia di credere in qualcosa di, di più alto, di più grande di noi. Si collega tantissimo a Science, cioè è proprio un film molto simile, quindi se vi è piaciuto Science potrebbe piacervi anche questo. E è un film, anche questo, che pone tantissime domande spirituali ma anche emotive su, sull'amore su, sulla famiglia perché per Shemalan, la famiglia è un tema centrale la famiglia c'è sempre la famiglia è quasi sempre la famiglia è centrale la famiglia è il tema che, che lo appassiona di più e anche qua l'amore e la famiglia e cosa sei disposto a fare per, per appunto, la tua famiglia e per gli altri eh, sono i temi, i temi di questo film. C'è il tema di questo evento catastrofico, quindi sicuramente uh, è un film che piace a tutti quelli che ha, hanno un po' il pallino per i disaster movie o comunque i, le, i film apocalittici, diciamo. Quindi sicuramente questo tema qua, a chi piace questo genere... Mh, troverà degli elementi in questo film che gli piaceranno parecchio. A me piace abbastanza il tema e mi è piaciuto questo film. Non lo definirei un film che mi è piaciuto di più di Old, però mi è piaciuto parecchio. Mi è piaciuto parecchio perché, uscendo dal cinema, io non so come dire, mi sentivo mm, pieno di domande. Mi sentivo pieno di domande che il film ti fa che il film ti pone se quando finisce un film ci sono i titoli di, di coda io mi alzo e inizio a pensare agli affari miei ad altro, cosa farò domani o eh, è un conto, ma se finisce un film io esco dal cinema, mi metto il cappotto prendo, vado verso la metro e continuo a pensare al film e alle, ai quesiti che mi ha posto qualcosa di buono ce l'avrà è comunque un film riuscitissimo ho la certezza che, che possa arrivare ad alcune persone a me è arrivato e mi è piaciuto, mi è piaciuto parecchio C'è cioè, Malan ha, ha fatto diversi film che sono abbastanza diversi tra loro no? anche se hanno dei temi comuni e molti hanno per esempio il plot twist il plot twist scusatemi cespico un po poi alla fine sono film che eh, hanno dei pubblici diversi cioè science piace a un certo tipo di persone il sesto senso piace a un altro tipo di persone quindi io guarderei questa pellicola veramente senza aspettarmi niente né un ritorno anche se poi un po un ritorno c'è a, a science eh, questo, questo è abbastanza evidente uh, però non aspettatevi niente, non aspettatevi niente, di, non aspettatevi cose perché non, non è un metodo di, di, di, di valutazione, io mi aspetto questo, non me lo fai e allora non sono contento, oppure mi aspetto la violenza, non me la metti e non sono contento. Uh, piuttosto penso che sia giusto concentrarsi su ciò che è stato fatto bene in questo film. Eh, anche perché poi io non vedo grossi difetti, cioè in, in termini di narrazione mi torna tutto, cioè non è un film che, che sento di poter criticare eh, sotto qualche aspetto tecnico cinematografico, per cui è un film che sicuramente piacerà o non piacerà più per una questione di gusti, cioè se, se ti piace quel tipo di film o no.